Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo vestitino bimba Battaglia un anno. Per quanto riguarda il filato io ho scelto di utilizzare quello del filato Alize Diva, eh, vi ricordo che ogni gomitolo da 100 grammi misura 350 metri ed è 100% micofibra. io ho utilizzato due colori, quello del vinaccio e quello del panna, utilizzando in totale due gomitoli, quindi 200 grammi lavorando con un del numero 3. La lavorazione è semplicissima, voglio dirvi alcune cose. per quanto riguarda la lavorazione, io sono partita dal torace e ho fatto una circonferenza, quindi ho messo tanti eh, motivi, eh, tante catenelle fino a arrivare a una circonferenza di 53 cm circa. Quindi, se dovete fare taglia più grande, andate ad aumentare, io direi 56 cm per una taglia, a due anni se non anche 57 centimetri. E calcolate che in ogni aumento di taglia di circonferenza dovete andare a mettere almeno 4. 4, 3 4 centimetri dipende sempre comunque dalla bambina un'altra cosa quando poi io quindi ho fatto queste catenelle iniziali e poi ho lavorato la parte di sopra per la parte di sopra io ho lavorato per circa 15 centimetri 7 centimetri lavorato per lo scalfo ma vi dico subito che queste misure io ho prese dalla mia nipotina quando avevo un anno e lei aveva delle braccia molto esili tipo meno eh, quindi per una taglia un anno io vi dico invece di fare 7 centimetri come me andate a fare 7 centimetri e mezzo se non anche 8 in modo tale che le braccia passino un po di più se la bambina ha delle braccia paffutelle un'altra cosa io ho lavorato quindi prima facendo in giri di andata e ritorno e poi ho fatto queste um, piccole spalline per poter creare lo scollo lo scollo per me è molto largo quindi la testa passa tranquillamente ma se voi pensate e avete timore che, il collo possa, che la testa possa non passare non vi preoccupate perché io nel video tutorial vi dico come fare dietro per mettere un bottoncino in modo tale che la, lo scollo si allarghi ulteriormente e in questo caso la testa passare con più, più facilità una volta terminata la parte di sopra sono andata a, parta, a lavorare la parte di sotto vi dico già che il vestitino io l'ho fatto lungo mi sembra su intorno sui 27 centimetri e quindi è un vestitino che arriva poco sopra il ginocchio se voi volete che il vestitino sia più lungo naturalmente potete fare più motivi rispetto a me io del vestitino ho fatto un motivo della guna un motivo un po' particolare e um, ho ripetuto il motivo 6 volte se lo volete più lungo andate a fare 7 8 motivi naturalmente vi dico anche che non ho fatto alcun tipo di aumento perché avendo fatto qui la lavorazione molto stretta la lagona si va a allargare normalmente da sola quindi senza fare alcun tipo di aumento una volta fatto i motivi ho fatto poi due giri per il bordo con lo stesso colore del vinaccia in modo da richiamarlo alla fine naturalmente quando andate a mettere il filo io vi con vi, il video tutorial che ho fatto comunque un giro vi mostro come fare appunto per creare i passanti e poi ho fatto ho messo dei un fiocchettino anche qui in alto per rendere il vestitino ancora più sciccoso questo è un vestitino corto quindi non quelli là lunghi Uh, non uh, mi, mi piacciono di più vestitini quando sono un po corti sulle bimbe perché le vanno più eh, stile bambolina Però vi ripeto voi potete fare anche la gonna molto più lunga quindi andando a fare qualche motivo in più Però in quel caso se lavorate con lo stesso filato Vi dico che dovete andare a prendere almeno un gomitolo in più di, del colore panna Perché io per fare questi 6-5 eh, eh, motivi perché il primo l'ho fatto con il vinaccio ho utilizzato tutto il mio filato del colore panna quindi questo è un vestitino taglia un anno molto semplice la particolarità è proprio nella, ehm, nella sua gonna se vogliamo chiamarla così nella gonnellina del vestito mentre sopra è un top molto alla fine normale io spero che vi piaccia che vi siate realizzato e se è così mi raccomando come sempre mandatemi le vostre foto o sulla pagina facebook uncentando con elsa o sul gruppo facebook la libertà di uncentare sferruzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come uncinetto come Elsa faccio e naturalmente se avete acquistato lo stesso filato nel sito um, Uncentando con i filati potete naturalmente taggarci anche sulla pagina uh, Instagram Uncentando con i filati o sulla pagina Facebook Merceria Coleti e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro vestito bimba taglia un anno io ho deciso di utilizzare il filato della alize linea diva che è 100% amicofira e ho optato per questo colore eh, beh, eh, bordeaux o vinaccia in realtà abbiamo chiamato vinaccia. Allora lavorerò con il cetto numero 3 e ho montato 120 catenelle. Questa è la circonferenza del bacino della bambina, quindi mi raccomando taglia un anno dovete montare per una, tante catenelle fino ad arrivare ad avere circa 53 cm. Se avete un filato più sottile andate a montare più catenelle, se avete un filato più doppio andate a montare meno catenelle. L'importante è, eh, vi ripeto, che arrivate a 53 cm. Questo è per taglio un anno. Se dovete fare una taglia più grande, quindi tipo eh, un anno e mezzo, anche due, per taglia due anni andate a fare a meno 56 cm di um, circonferenza. Eh, per una taglia intermedia, io direi che vi potete fermare anche a un 54,5 cm, oppure 55 cm quindi una volta fatte le nostre eh, 120 catenelle le chiudiamo in tondo e andiamo a fare il primo giro che è semplicissimo andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e facciamo una maglia alta in ogni catenella per un totale nel mio caso di 120 maglie alte questo è il primo giro, vi dico già anche il secondo giro Nel secondo giro andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta Ah, una cosa che non vi ho detto, noi in questo momento stiamo facendo la parte alta del vestitino Quindi andremo eh, diciamo, da intorno alla vita eh, fino ad arrivare all'altezza delle, ehm, delle spalle Quindi vi farò vedere anche come dividere poi per, gli scal eh, per fare gli scalfi E poi andremo a fare la parte di sotto Quindi noi adesso stiamo facendo la parte di sopra del vestito Ripeto, quindi primo giro eh, 120 maglie alte una maglia alta in ogni catenella, secondo giro una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi vi faccio vedere come realizzare il terzo. Ho terminato quindi anche il secondo giro di maglie alte, adesso andiamo a fare il terzo giro che è semplicissimo perché andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, saltiamo una maglia alta, entriamo nella successiva e facciamo una maglia alta ancora catenella di separazione salto una maglia alta entro la successiva e faccio una maglia alta ancora catenella di separazione salto una maglia entro la successiva e vado a fare una maglia alta catenella di separazione e continuo così per tutto il terzo giro e poi ricomincerò da capo a rifare il primo vi ricordo che per fare il primo andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella io ripeterò questi tre giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi penso che ripeterò il motivo per almeno due massimo tre volte e poi vi farò vedere come dividere la parte avanti dalla parte dietro e la parte dietro poi la, ultima, la divideremo ulteriormente in due parti in modo tale da un'apertura dietro che ci permetta di mettere i bottoncini in modo tale da infilare in maniera più semplice il vestitino alla bambina allora sono arrivata come vi ho detto ripetuto il motivo per tre volte adesso andrò a fare lo scalfo per poter dividere la parte avanti dalla parte dietro e dopo un motivo dividere la parte dietro in altre due um, parti in modo tale da creare la um, lo, diciamo uno, uno spacco uh, dove mettere i bottoni in modo da poter facilitare l'ingresso e la chiusura del vestito allora per poter mettere i marcatori io sono andata a contare i miei quadratini vedete i cioè, quadratini di una catenella e ne ho un totale di 30 eh, quindi che ho fatto ne ho messo scusate ne ho un totale di 60 quindi che ho fatto ne ho messi 29 dietro 29 avanti e uno di lato dove sono andata a mettere il mio marcatore quindi ripetiamo 60 quadratrini 29 dietro 29 avanti uno di lato uno dall'altro lato e adesso vado a lavorare normalmente il mio motivo però non più in giri naturalmente di andate e ritorno ma in giro di tondo ma in giro di andate e ritorno e vado a lavorare semplicemente in questa maniera io ho fatto il mio giro di eh, quadratini adesso mi avvicino con la telecamera così potete vedere eccomi adesso andiamo a lavorare semplicemente facendo il nostro primo giro quindi 3 catenelle che servono ad essere la mia prima maglia alta e di nuovo una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella una maglia alta nella maglia alta successiva e continuo così nuovamente il mio giro finirò da quest'altra parte andando a fare un'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta eh, prima del marcatore poi tornerò normalmente a fare il mio giro quindi mi alzerò con 3 catenelle farò di nuovo un giro di maglie alte mi alzerò di nuovo con 3 catenelle e farò una di separazione ma naturalmente dopo ve la farò vedere eh, perché adesso farò i due giri poi vi farò vedere il terzo e poi vi farò sapere quante volte ho ripetuto il motivo secondo me ripetere il motivo due volte va più che bene eh, perché le spalline devono essere di circa 7 cm in non più grande quindi sette quindi uh, due motivi secondo me vanno bene anzi forse ne farò anche un giro in meno e poi andrò a fare la stessa cosa dietro solo che dietro poi vi farò vedere uh, come ho fatto per dividere ulteriormente la lavorazione sto realizzando il terzo giro del mio motivo vedete ho fatto due giri di maglie alte ho fatto 3 catenelle sulla mia prima maglia alta catenella di separazione salto una maglia vado la maglia alta successiva e faccio la maglia alta quindi vedete i tre giri sono veramente semplici adesso io continuerò vi dirò alla fine la, quanti quanti giri sono andata a fare e dietro dopo quanti giri sono andata a dividere le due parti eh, dietro e come sono andata a dividere in modo da creare quell'apertura che vi dicevo che serve per infilare maggiormente la testa del bambino della bambina scusatemi allora, io ho cambiato un po' idea, eh, nel senso che alla fine non ho fatto, come vi ho detto, qui tutto dritto e dietro ho diviso, ma ho diviso sia avanti che dietro per poter creare lo scollo, quindi non fare lo scollo come faccio solitamente io per le mie maglie, ma uno scollo quadrato vedete, eccolo, e vedete è talmente largo che va benissimo per far passare la testa della bambina, quindi non ho messo nessun polsino, eh, nessun bottone. E come ho fatto? Ho fatto il primo motivo sul davanti normale, quindi giri di andata e ritorno. Poi sono andata a fare il secondo motivo e il giro di maglie basse e eh, di maglie alte l'ho lavorato soltanto per le prime 10 quadratini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di 10 e, e quindi ho fatto il secondo motivo soltanto da quest'altra parte e ho fatto la stessa cosa anche di qua. Ho lavorato il giro di maglie basse su 10 eh, motivi e ho ripetuto tutto il motivo. Tutto il secondo motivo, fermandomi quindi con eh, il giro di maglie alte separate da una catenella. Dietro invece lo giro si lo faccio vedere ho fatto la stessa cosa ma quando sono andata a ripetere il eh, secondo motivo il primo giro di maglie basse l'ho fatto ancora che sono andata dalla parte da una parte all'altra mentre gli ultimi due motivi gli ultimi due giri sono andata a farli lavorando sui 10 quadratini quindi uguale a come ho fatto dietro quindi ripeto alla fine io ho ripetuto due volte il motivo una volta intera una volta separata sul davanti mentre dietro ho fatto il primo giro sempre intero e poi ho separato gli ultimi due giri questo in modo che sia facile capire qual è la parte avanti e qual è la parte dietro la parte più scollata è naturalmente la parte che va sul davanti le maniche mi sono venute alte eh, circa 7 centimetri e per me secondo me per una taglia di un anno va benissimo ma se la trovate piccola perché naturalmente dipende anche dalla come la formazione della bimba potete andare a fare un giro in più rispetto a me quindi terminare con un giro di maglie alte, questo vi permetterà naturalmente di avere il collo ancora un po' più largo quindi che faciliti maggiormente quindi, eh, il passaggio della testa e avere anche lo scolfo più largo ma ripeto, secondo me per una taglia di un anno il braccio va benissimo e ripeto, vedete, il, lo, lo, lo scalfo è molto molto largo, quindi ci passa bene la testa di una bimba di un anno però se non siete convinte potete sempre andare a fare in questa maniera quando state facendo la parte dietro, il giro che io ho fatto intero, voi invece fatelo lo stesso a metà, quindi fate la parte avanti uguale alla parte dietro eh, in, in modo tale da avere lo scollo ancora più largo. Questo vi permetterà di essere sicure che il collo passerà eh, per la testa della bambina e ehm, naturalmente potete farci dopo anche un bordino come preferite. L'importante è che il bordino sia bello morbido, tipo un bordino di ventagli, in modo tale che non vada a stringere poi il fatto di poter allargare lo scollo per poter innossarlo un'altra cosa che potete fare è invece fare sempre il dietro il giro di maglie alte il primo giro però vi fermate a qui al centro e fate eh, e tornate in eh, spezzate il filo e poi ricominciate a lavorare di nuovo da quest'altra parte in modo tale che qui potete mettere un piccolo bottoncino e allargare ulteriormente lo scollo quindi diciamo che ci sono varie tecniche che potete utilizzare per poter appunto ehm um... Eh, allargare lo scollo detto ciò adesso io passerò a lavorare la parte sotto dove farò un piccolo eh, stacco tra il motivo sopra e il motivo sotto per poter far passare il nastrino e ehm, ho deciso eh, all'inizio volevo cambiare colore ma penso che lavorerò tutto il vestitino con alla fine il colore vinaccio perché ricorderete io ho fatto una foto in cui vi mostravo che ho preso anche il color panna ma credo che eh, lo farò tutto di un colore eh, devo eh, massimo se uno vuole fare il bordino lo fate un altro colore eh, quindi però mi piace come sta venendo con questo colore voglio qualcosa bellina da mettere la sera eh, e quindi preferisco continuare a lavorare con lo stesso colore Allora ho terminato il giro delle tre maglie alte alternate una catenella Posso andare a fare adesso il primo giro per realizzare la gonna del vestitino e vado a fare con una maglia bassissima in porta all'interno della, della seconda maglia alta e a questo punto realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una e due 5 catenelle 1 2 3 4 e 5, vado dove ho nel secondo gruppo di 3 maglie alte, entro nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e ricomincio da capo. Quindi vado nel gruppo successivo di 3 maglie alte, entro nella seconda e realizzo 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte 1 2 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado nel, nel, nel, nel gruppo successivo entro la seconda maglia alte faccio una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro ho terminato il primo giro dove aver fatto il 5 catenelle entrando nella terza catenelle facendo una maglia bassissima secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta rientro una seconda maglia alta 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte 1 2 una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 5 catenelle eh scusatemi 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'archetto di 5 catenelle realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 1 2 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte 1 2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 ho terminato anche il secondo giro dopo aver fatto le 3 catenelle. Sono entrata nella terza catenella iniziale. Ho fatto una maglia bassissima bene adesso. Possiamo andare a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle. Che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia. Alta, quindi una successiva due, successiva 3 per un totale quindi di 4 maglie alte 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle 1 2 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte 1 2 una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 3 e 4 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nel secondo dei nostri tre archetti di 3 maglie alte. Vedete, ne ho una. Eh, scusate, in tre archetti di 3 catenelle. Ne ho 3. Quindi 1, 2, 3. Entro quindi nel secondo archetto e vado a fare una maglia bassa: 5 catenelle, 1, due. 2 3 4 5, ricominciamo da capo. Una maglia alta sopra ognuna delle quattro maglie alte quindi una successiva, 2 successiva 3 successiva 4. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle quindi una e due, 2 catenelle 1 e 2, rientro altre due maglie alte una 2 una maglia alta su ognuno delle maglie alte quindi una 2 3 4 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove ho il secondo archetto di 3 catenelle quindi salto il primo, vado il secondo e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro. Dobbiamo andare a fare il quarto e ultimo giro, e andiamo a fare 3 catenelle. Che sono stata prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta in ogni maglia alta quindi una. 2 3 4 5 2 maglie alte all'interno dell'archetto 1 e 2 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte una 2 una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 Tre, quattro, cinque e sei. Prendo il filo, salto tutto, vado direttamente dove ho le maglie alte, ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, tre.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 3, 4, 5 e 6 prendo il filo, salto tutto e vado direttamente dove ho le maglie alte e ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Allora, ho finito il primo motivo del mio vestito e adesso... del vestito del, eh, del bambino e adesso ho ricambiato idea in questo video sto cambiando idea, è una continuazione Avevo allora, detto che volevo fare il vestito tutto di colore vignaccia però poi mi sono accorta che è troppo pesante per essere un colore da bambina e quindi torno all'idea che avevo all'inizio di uh, alternare con il colore panna quindi secondo motivo andremo a farlo col colore panna il motivo è uguale, quindi sono sempre quattro giri, ma cambiano alcune cose quindi io i primi due giri per i faccio vedere in modo tale che poi vedete in che senso cambia il motivo che andremo a fare adesso è quello che poi verrà sempre ripetuto quindi io ho tagliato il filo se voi non lo tagliate fate delle maglie basse se continuate con lo stesso colore fino a delle maglie bassissime fino ad arrivare all'archetto di 2 catenelle comunque io ho cambiato filo quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado di nuovo a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una, due, tre prendo il filo rientro altre un'altra maglia alta 2 catenelle: 1 e 2 rientro, altre due maglie alte, una e due: 3: catenelle: una, due, tre: vado tra la quarta e la quinta maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho qui dove finiscono le mie maglie alte inizio l'altro gruppo e vado a fare una maglia bassa di nuovo 3 catenelle 1 2 3 salto quattro maglie alte, entro dalla quarta e la quinta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado dove ho l'archetto di due catenelle realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte una 2 3 catenelle una due tre salto 4 maglie alte entro dalla quarta e la quinta e realizzo una maglia bassa di nuovo 3 catenelle 1 2 3 vado qui dove finisce un gruppo di maglie alte inizio il secondo il successivo e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 di nuovo salto 4 maglie alte entro tra la quarta e la quinta realizzo una maglia bassa 3 catenelle e ricomincio da capo devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro terminato il primo giro facendo sempre una maglia bassa all'interno dell'arch della terza catenella e adesso andiamo a fare il secondo giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta due maglie alte all'interno dell'archetto quindi una due catenelle, une, due catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte una due una maglia alta sopra la maglia alta una due 5 catenelle una due tre 4 e 5 salto il primo archetto di 3 catenelle entro nel secondo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due tre vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto ricomincio salto ultimo archetto e ricomincio da capo quindi una maglia alta nella maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte all'interno dell'archetto 1 2 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte una 2 una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 5 catenelle 1 2 3 4 e 5. Vado dove ho il secondo archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 5, e 5. Ricomincio da capo bene, questi sono i due giri diversi da quelli che hanno fatto prima, poi invece si torna a lavorare normalmente. Quindi si faranno di nuovo nel terzo giro: 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, di nuovo una maglia alta sopra ogni una delle maglie alte. 5 catenelle si andrà nell'archetto di 3 catenelle si farà la maglia bassa, 5 catenelle si ricomincia, quindi il terzo e il quarto giro sono uguali a quello di prima, poi, anche, eh, poi si ricomincia da capo ripetendo questi due giri, non questi che abbiamo fatto qui come avevamo una base diversa. E questi sono i giri che vi ho detto andremo sempre a ripetere. Eh, naturalmente, eh, vedrete che la gonna man mano si allargherà da sola, perché giustamente qui è alla stretta quindi andrà ad allargarsi da sola. E io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo. Penso che alternerò adesso, farò di nuovo farò un tutto motivo con il panna, e forse dopo farò un motivo tutto con il. Um... Con il, con il vinaccia e poi terminerò facendolo tutto panna penso così di rendere il vestito un po' più armonioso eh, altrimenti alternerò sempre un colore con un altro colore devo ancora ben decidere ma naturalmente alla fine vi farò sapere vi dirò naturalmente quante altre volte ho ripetuto il motivo prima di arrivare alla lunghezza desiderata allora ho ripetuto il motivo alla fine per una due tre quattro cinque sei volte quindi da quando abbiamo iniziato ho ripetuto sei volte e non ho mai cambiato uncinetto ho fatto dei um, eh, de degli aumenti la gonna si è andata allargare da sola un'ultima cosa io ho fatto un piccolo bordino molto semplice ho ripetuto una volta fatto i quattro giri con il panna ho ripetuto l'ultimo giro con il vinaccia um, eh, e poi nell'ultimo giro ho fatto una maglia alta sopra ogni maglietta e nel L'archetto di 2 catenelle sono andata a fare 5 maglie alte quindi ripeto ho fatto un piccolo bordino molto semplice nel quale ho fatto un primo giro dove l'ho fatto uguale a quello precedente quindi maglia alta sopra ogni maglia alta 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle e poi sono andata a fare un ultimo giro dove ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta e nell'archetto di 2 catenelle sono andata a fare 5 maglie alte è terminato così il mio vestito